è appena sbarcato a Malaga ma stai già correndo da qualche parte, dove stai andando? Eh, bisogna andare a recuperare la sim del telefono satellitare che ci serve poi per, per la qualifica. E poi abbiamo rotto la cinghia dell'alternatore del motore, quindi bisogna andare a trovare anche quella.